Sono Donatella Albini, sono una ginecologa, lavoro in un ospedale pubblico, lavoro nei consultori, sono appassionata della vita e della salute delle donne perché è un rimando continuo tra me e loro. A Brescia ci sono quattro consultori pubblici e ce ne sono ben sette privati, di cui tre matrice squisitamente cattolica. Cosa significa? Significa che in questi consultori c'è obiezione di coscienza di struttura sulla 194, la legge sulla tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza. Vuol dire che una donna che va in uno di questi tre consultori per chiedere di interrompere una gravidanza che non vuole e non la vuole perché è troppo giovane, perché è troppo povera o troppo sola, non ha a disposizione nessun servizio, non ha il certificato, non ha consigli, non ha nessun accompagnamento, quindi è lasciata sola. Mi candido per il comune di Brescia, sono già stata consigliera comunale per cinque anni ed è stato difficile, ho avuto orli di solitudine, momenti di scoramento, però alla fine ho tenuto duro perché intorno a me ci sono tante donne solidali che mi accompagnano e non mi lasciano e non mi hanno lasciato sola. Mi candido anche questa volta per il Comune perché credo che la salute della donna debba avere luogo nella nostra città, deve trovare parole autorevoli che sono prima di tutto quelle delle donne che entreranno in consiglio comunale e che parleranno e tuteleranno la salute della donna, il corpo della donna che non sia più calpestato, violato o dal rancore muto e protervo degli uomini o dalle strutture che non rispondono ai loro desideri e ai loro bisogni.